salve care amiche ed amici qui è il vostro sant'en chan che vi parla beh come dire sto seguendo la situazione politica italiana è realmente è sempre più strana comunque bisogna cambiare la politica in italia e di questo me ne rendo conto anch'io infatti mi sto attualizzando tata sono un forcone anch'io! E... e quindi facciamo sta rivolta dei forconi! Andiamo tutti in piazza col forcone! E questo no il forcone? e Poi, vabbè, mi dite eh, che ci andiamo a fare in piazza col forcone! Vabbè! Comunque. Eh, eh, eh, eh, siamo i forconi! Siamo i forconi! Eh, eh, eh, eh. Beh, niente, io che guardo da lontano non finisco di stupirmi. Il Nord presso dai forconi trattano i politici come coglioni. Forse c'è una ragione per questo che mi sono premonito anch'io di Forcone. Manico, a Natale diventiamo forconi. Per Pasqua, chissà che cosa, boh, <coughs> comunque. Allora forza italia non nel senso del partito politico eh, anche se loro anche loro vanno vabbè eh, mi raccomando eh, lottiamo però entro i limiti della democrazia io non voglio nessuna manifestazione violenta non voglio giustificare la violenza quindi mi raccomando con cittadini italiani eh, vabbè uscire un po fuori di testa e essere creativi ma non facciamo cazzate, non facciamo cose violente perché gli anni 70 non, non sono molto lontani nella storia. Quindi, un appello che faccio a tutti voi è di eh, poter criticare e rifiutare le idee, ma sempre accettare, accettando le persone, e, ecco, accettare gli altri e rifiutarne eventualmente le idee, ma accettare gli altri e ripudiare la violenza perché non porta nulla di buono, anzi, a forme reazionarie ancora più repressive di quelle che ci sono. quindi allora vedremo quello che succederà il sabato e per il momento, se il movimento non mi delude, anche se non ho capito che cavolo di movimento è, però diventiamo tutti forconai. Aleo siamo i forconi siamo beh lui è un forcone eh, ciao eh! e devo spegnere la camera ciao mi raccomando niente violenza se no io ripudierò pubblicamente il movimento al primo gesto di violenza sconsiderato di saccheggio di pestaggio io formalmente dal mio canale di youtube Sant'Enchan ripudierò il movimento se ci sarà violenza se no vi continuerò ad appoggiare eh, capito mi hai arrivederci e buon natale di nuovo mi raccomando non rovinate le feste